Oh! oh. Buongiorno con Bari e benvenuti nel 22 episodio del Sicilis Journey. Oggi siamo a Isfica, Peppe non è di sonno ed è carnevale. Meglio di così non può andare. Eh? Partiamo con il circo. Ba -ba -bara -ba -ba -bara. Ragazzi, sono italiano e non mi vergogno di dire che questa io è mi una mi... delle poste più belle d'Italia. Tra l'altro è presente un'architettura fascista, spettacolo. Oggi è carnevale e come avete potuto ben vedere dalle immagini del signor Peppe, è la piazza principale pullula di bambini vestiti da capitano America, Harley Quinn e altre robe incredibili. E io sono vestito da videomaker e io da fenomeno sì. da baraccone. Comunque come qualsiasi piazza della provincia di Ragusa anche questa è fantastica Ma, ma... la faremo meglio dopo perché c'è una cifra di gente C'è troppa gente E non si può fare ragà. Non si può fare Siamo diventati i clown della giornata la cosa più caratteristica di questa giornata non è il fantastico sole unito al fantastico vento bensì lo zeno di Matteo Matteo facci vedere il tuo zaino mentre attraversiamo la strada mamma mia ragazzi zeno che moda che moda di Matteo ma il problema è che quello, è quello che uso di solito mi si è distallattato. disintegrato distallattato. e in veste del fatto che sto aspettando uno zeno nuovo ho preso questo bellissimo zaino Ragazzi questa chiesa è bellissima perché è davvero tenuta bene, proprio bene, tutti gli affreschi sono, sembrano nuovi E poi c'è quello qua sopra che è spettacolare Siamo fermati di fronte a una fantastica vetrina dove, dove stavamo per scegliere il vestito più adatto a Matteo Ma chiediamo il vostro consiglio allora, eh, per scegliere i vestiti avrei bisogno di un consiglio da donna. Sì. Secondo te quale mi dona di più? Secondo me quello al centro? Eh, allora, quello al centro è veramente in palette, si abbina perfettamente al tuo tono. Mm -hmm diciamo che quello a destra è un po' macchiato, non mi piace tantissimo no, infatti quello lo scarterei a prescindere io ho un po' di dubbio tra questo qua a sinistra e quello al centro quello al centro lo vedrei più che un outfit da giorno mentre questo qua pure un outfit da sera mm, ok, tipo per dormire quello là? prima per uscire <ride> ah ok dove, tipo per una cena formale Che così? Ma la cioè il golfino è per uscire, ti togli il golfino deve stagliare da notte esatto se a questo ci avvini la borsa del drone hai sbagliato. La panchina più comoda di tutta ispica ragazzi Colorata, al sole, è comoda Adesso siamo a Piazza dell'Annunziata, ennesima chiesa molto bella, ma qui la cosa super caratteristica è un campanile davvero imponente con una cupola blu misano. Tra l'altro ne approfitto per dirvi un inbo di servizio, questo sarà uno dei pochissimi video che avrà un tempo tra quando registriamo e quando pubblichiamo il video davvero bassissimo, in quanto... Uscirà fra ben due settimane Canon R6, c'hai l'M6 E chi non ha capito questa agitazione vuol dire che non ha visto il video sull'attrezzatura Ben 30 minuti di noi che ostentiamo la nostra ricchezza E che ci pentiamo e rendiamo conto di quanti soldi abbiamo speso Mamma mia Ragazzi questa chiesa come vedete dalle immagini Ha un campanile molto simile a quello che abbiamo visto a ammazzare il vallo che è un episodio davvero particolare che vi consiglio di andarvi a recuperare perché spiegavo molto male che cos'è la Casby e tutte queste varie cose che non ho idea di cosa siano. Oh ma te, mm. siamo a casa tua, no? Forza Int signori mentre ci dirigiamo verso il ristorante ci stiamo ehm, girando un po così a sentimento ispica e siamo fortunati che... perché lo stiamo facendo proprio nel momento in cui non c'è nessuno esatto perché fantastico. diciamo se ne sono di tutti i bambini tutte le famiglie eccetera l'estate sono totalmente vuote ed è davvero più bello Signori, dopo aver camminato e camminato e camminato dalla piazza principale fino a qui senza sosta abbiamo raggiunto il nostro locale che si chiama Porca Vacca e stiamo mangiando della buonissima carne alla brace che vi faremo Zieto, vedere tra Matteo, poco Basta, Matteo, questo è il menù, interessante Mamma mia Giro veloce, cosa avete deciso? Polpette, come Poker di polpette Cocker di polperto. Cocker di scottone. Coca di scottone. Oh, poi. Poi poi poi poi poi. Allora, allora poi, poi, poi poi poi poi. Del carrè di maialino nero dei nebrodi. Eh. Uh -huh. E a me chi me lo chiede? Tu cosa hai preso, Peppa? Grazie per avermelo chiesto. Picagna. Ah, e con Matteo smezzeremo una salsiccia di maialino nero dei nebrodi, nebrodi. Partiamo subito da queste patate con buccia buonissime. Che già ne ha assoggiata una. Questa mm -hmm. è la seconda. Mmm, mm. c'è il latte. Oh mio. Allora siamo appena usciti dalla vacca Porca vacca Porca vacca scusatemi Sbaglio sempre Comunque eh, abbiamo mangiato davvero stra stra stra stra bene E i prezzi non sono per nulla alti Ottimo posto dove mangiare carne E tu io sono vegano Siccome a me potrebbero non credermi Cosa ne pensate di porca vacca? Porca vacca che buono <ride> Mi hai tolto le parole di porca <ride> Oh, siamo andati a pranzo, siamo tornati nella piazza no, principale. No, no ma sei troppo brutto così. Ole! Siamo, siamo tornati nella piazza principale e la piazza principale è quasi del tutto pulita. Allora, non so se è stata grazie al vento o grazie al servizio comunale incredibilmente Il servizio efficiente. Un servizio pubblico di Ispica di eh, Ma tu mi hai chiesto di chiederti cosa stai facendo. E io Quindi... ti dico cosa sto facendo. Grazie. Prego Sto ammirando questo monumento Leggendo che questa città Proprio come dice Wikipedia Si chiamava Spaccaforno Fino al 1934 E che significa? Ai figli suoi Cos? Ai figli suoi Grazie Matteo Prego Benvenuti nel Matrix Benvenuti signori Chi ce l'ha più grosso? Canon R6 Andiamo alle 6 I don't mind. Staying up all night Cause I came to get it right And I won't leave without a fire Out in the dark Nobody came for my rescue And I won't come to rescue you Out of the cold You bring it all Sei un ladro di fiori. No, di, no. Piante. <ride> di piante. Ok ragazzi, stiamo andando dove stiamo andando? Uh, rovine rupestri. Andiamo alle sei. Uh, uh, Via Cava Dispica. Guarda questa bellissima strada Ci sta portando alle rovine rupestri, signori Bru, bru, yak Alessia, stai facendo amicizia Eh, guarda che carino Potresti ripeterla questa cosa? Guarda mi limono il cavallo subito Guarda che si avvicina puramente Fallo ah, ah, dai, dai, Oh, signori, neanche siamo arrivati E' già succeduta una cosa strana, strana. Come, ti, come ti senti a limonare un, un cavallo slash cavalla? Eh vabbè, se l'ha fatto cicciolina perché non lo devo aver fatto in, Cioè, perché non posso farlo anch'io Onesto, ma sì che sei molto onesto, <ride> Antonio Comunque in questo circo incredibile che diventate sì, sì, ma I si è dimenticato di dirvi che e a pochissimi minuti dal centro si arriva qui facilmente e parcheggiate la macchina in maniera gratuita e senza problemi. Incredibile. Stai guardando la plebaglia? Sì, questi sporchi plebei. Mi dissocio! Oh, le varie caratteristiche del porca vacca non vi abbiamo detto che il proprietario è un conoscitore incredibile della storia di questo poese che si chiama Ispica Ispica, grandissimo sì, e metti. ci ha spiegato che prima del terremoto, sempre classico terremoto di noto, vabbè il terremoto eh. si si risgiorni per capirci, quello di cui parliamo sempre quello di cui parliamo sempre e Ispica stava qui poi uh -huh. è crollato tutto uh -huh. ed è restato solo quella chiesa questa chiesa rupestre eh, E perché non l'abbiamo visitata questa chiesa Matteo? Perché praticamente c'è un signore col giù rosa uh -huh. Che c'è ferro Nel senso non che è un vero reale è praticamente che lui Ci punta lo sguardo Ci punta lo sguardo Nel senso che si sta lì e gira intorno Io ero proprio... molto preoccupato Matteo fortunatamente mi ha detto Stai calmo Poi poi mi sono calmato quasi subito Però ora, siamo scappati Ora voi penserete Che questo posto sia un po' vuoto E io penso che tutto quello che pensate voi Lo rispetto Error 404 si è rotto il gimbal Peppe l'hai ripreso? Si è rotto il gimbal, si è rotto il gimbal. Per supportarci e aiutarci a comprarne uno nuovo, iscrivetevi al canale e mettete mi piace e condividete con il nostro OnlyFans. Oh, ragazzi, siamo riusciti a sconfiggere il guardiano qui, però l'abbiamo stunnato solo per qualche minuto. Solo grazie a me, signori. Tutta una tattica incredibile. Quindi, in questo modo siamo riusciti a raggiungere questa bellissima chiesa rupestre che ovviamente è chiusa, perché penso sia un pochettino. Eh, sì, pericolosa eh, e c'è scritto una cosa incredibile che c'è scritto offerta custode quindi magari quello che è custode a te sta tornando l'abbiamo stunnato sta tornando sta tornando oh, attenzione qua, ragazzi ma se noi mettiamo un'offerta lui si placa io non mi faccio un andosso di agli sconosciuti Alessia sì. so che sei ben informata Sì. Dove stiamo camminando esattamente noi? Sul letto di un fiume Vedo che ti sei notato davvero molto bene Da cosa hai capito? Dalle pietre Mamma mia Ragazzi, No al riscaldamento globale Praticamente Pepp mi ha dato un colpo di R6 incredibile in faccia e sto morendo E quindi siamo alle 6? Siamo alle 6 o meglio Arriveremo alle 6 in un posto dove vorremmo fare il tramonto Ma già so in anticipo che non ci riusciremo eh, Signori Parliamo di come è andato a finire anche questa volta che non siamo totalmente organizzati Peticamente avevamo messo come destinazione Santa Maria del Focallo Del Focallo, ok eh, Praticamente abbiamo seguito Maps che ci ha portato in una strada evidentemente chiusa O meglio, quella sembra una curva, ma è una curva nella parte di cui noi non dobbiamo andare Perché noi saremmo tutti andati dritti in questa curva questo... Povero Peppe, hai perduto il suo tramonto Ma tu... Che pretendi di fare i tramonti in spiaggia a febbraio Non, non ti dovresti accorgere Quella un la, pochettino da solo È la spiaggia dove sono cresciuto, quindi... Va bene, comunque abbiamo fatto anche questa impresa Bob oh, sei Peppe qui In this god forsaken room Unable to feel We've been down this road before a love is an open door, it's a shot in the Allora ragazzi, siccome abbiamo fallito miseramente la luce se n'è già andata Per l'ennesima qui... volta Facciamo qui la conclusione del video in mezzo alla strada Del bivio che ci ha portato alla strada chiusa Che la strada no, no, no, è il nostro futuro Non sappiamo dove andare Adesso faremo un taglio la macchina la mausa, la mausa, la Pausa pausa pausa comunque tagliamo corto cioè, tagliamo corto tagliamo corto allora signori come al solito vi abbiamo presentato questa fantastica tappa che non è altro Stop! che Ispica Stop. quindi vi abbiamo presentato Ispica episodio numero 22 una bellissima tappa se non avete niente da fare eh. vi consiglio tantissimo di venire ancora domenica basta solo un giorno perché dire di no comunque Stop! E' no, è, è il trattore Comunque il mio tagliere è corto ragazzi Vi invito come sempre a guardare gli scorsi video Vi invito sempre ad iscrivervi lasciare mi piace E noi ci vediamo sempre tra due settimane Alla prossima Secondo voi, Secondo voi la gente che passava E guarda, vedeva noi per strada Cosa pensava? Scrivetelo nei commenti quando Siccome il circo non termina mai, sfida finale. 3, 2, 1. Siamo fatti prima, uh, Emanuele, tenuto covid. Emanuele. arrivederci.